Ciao, sono Marco, sono a spasso col fedele amico a quattro zampe in questo posto meraviglioso e veramente ce la siamo goduta tantissimo, ora torniamo verso casa. La natura mi fa venire in mente tante cose perché nella vita ci sono tante cose che possono essere trasportate nella natura e quello che mi fa venire in mente è che, non so se hai fatto caso, ma i pianeti... Tutte quelle cose di lungo periodo generalmente con il tempo vengono ad arrotondarsi perché i pianeti sono rotondi, perché le, i ciottoli sono rotondi, perché ci sono eh, tutte quelle cose che in natura quando, quando sono esposte da parecchio tempo tendono ad arrotondarsi perché la natura smussa tutto. E questo vi fa venire in mente altre cose, con le erosioni varie. Eh, poi, sì, è vero, ci sono anche eh, diciamo, dei crolli che generano delle strutture un po' appuntite, ma se tu trovi una struttura rettangolare non l'ha fatta la natura, l'ha fatta l'uomo. L'uomo tende a fare le cose spigolose, la natura tende a smussarle. Ora, siccome la mia specialità nel campo della formazione sono le relazioni. Bene, sappi che se vuoi avere delle buone relazioni, devi comportarti secondo natura, devi imparare a smussare gli angoli, ti sembrerà strano ma è così, la natura smussa ed è tutto eh, in armonia in natura la natura è tutta in armonia forse l'unica cosa che non è in armonia è l'essere umano dentro la natura perché noi tendiamo ad inquinare a sporcare a portare le plastiche ovunque anche qui tante volte in mezzo a questa natura straordinaria riesco a trovare pacchetti di sigarette bottiglie di plastica Sembra strano ma è così ci stanno persone che fanno così la natura invece che cosa fa è più fluida smussa tutto un giorno forse ingloberà anche tutte quelle plastiche che sono state lasciate lì sul posto e il mio invito comunque è sempre quello di comportarti secondo natura, smussa gli angoli è anche questa una funzione della natura, una, come dire, una cosa completamente naturale, l'essere umano crea spigoli, la natura li smussa, comportati secondo natura e avrai delle relazioni fantastiche. Io mi auguro di esserti stato utile, abbiamo ripreso come vedi un pezzettino d'asfalto, torniamo verso l'automobile e ti saluto con un abbraccio, ciao!